Quindi ti sei divertito? Guarda, amore, il posto meraviglioso. Bentornati! Vi stavo aspettando. Prego! accomodatevi. Ah ok, ma non partiamo subito a lavorare. Ci raccontiamo un po' delle vacanze. Ma quali vacanze che sono stato qua a lavorare tutta estate, oh? Ma se eri a Miami. Tu come fai a sapertelo? Eh, c'era la foto su Instagram. Mm. Maledetti social network. Vabbè comunque ho pensato al lavoro eh? ho fatto un video con Matley che ve lo metto qui in caso ve lo foste persi. Poi cosa ho fatto? Vediamo. Ah sì, ho pensato ai nuovi video perché la settimana prossima si riprende quei video, eh? Zero cazzi. Eh, poi cosa ho pensato? Ah, nuove rubriche. Vedrete che avremo anche delle nuove rubriche, ho pensato un casino, ragazzi. E poi, poi, vabbè, sì, poi. Ho scritto, ho scritto, ho scritto tanto, ho scritto, ho scritto tanto, tanto, Hai scritto un libro? Mamma! Ho scritto per il nuovo blog della Crino, perché, amici di Crino, da oggi abbiamo un blog. blog.crino.it, l'indirizzo dove troverete il nostro nuovo blog che parlerà di fai da te, lavori in casa e di utensili, e dove naturalmente troverete anche tutti i video di Mr. Camilla. Quindi basta cazzeggiare, lavorare e non disturbatemi che io settimana prossima ho i provini, eh! L'ho capito dopo sta canzone! Ero ah, ah, un piccolo Sto forando, prego non mi disturbare!